Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, torno a parlarvi di un prodotto che avete già visto nei giorni scorsi nel momento del suo lancio a Monaco di Baviera andiamo ad approfondire la conoscenza eh, di uno dei migliori prodotti del mercato è il nuovo Huawei Mate 10 Pro Allora, ecco eh, il... Eh pacchetto che porta e che porterà tra qualche settimana in Italia il nuovo Huawei Mate 10 Pro questo è un oggetto molto bello, lo dico subito, a me piace particolarmente, qui lo vedete nella sua colorazione eh, mocca, forse non la più bella in circolazione, dal mio punto di vista il più bello in assoluto è il colore eh, azzurro, diamo un occhio a quello che c'è dentro la confezione, ci sono dei dettagli molto importanti da eh, conoscere, perché Intanto vediamo che c'è questa eh, cover che vi mostro eh, immediatamente, la estraggo, vi faccio vedere anche eh, com'è eh, il telefono quando eh, viene vestito con questa cover in eh, silicone, vedete il eh, telefono rimane molto carino eh, anche con la cover in silicone, gradevole per eh, come costruita, bella anche eh, al tatto e tutto sommato non toglie niente del design del telefono dentro la confezione anche intanto un adattatore eh, da usb type c ad attacco per 3 mm e mezzo perché non ci sono eh, le cuffie eh, non c'è l'attacco delle cuffie 3 mm e mezzo poi lo andremo eh, a vedere e poi il caricabatterie fast charge eh, di huawei attenzione perché la carica fast charge funziona solo con il suo cavo senza il suo cavo il eh, caricatore invece eh, la carica viene eh, normalmente e poi ci sono queste cuffiette la cui forma mi ricorda qualche cosa ma adesso insomma eh, non ci voglio eh, pensare più di tanto allora vediamo intanto togliendo eh, questo connettore scusate eh, state vedendo le riprese più strampalate del mondo vediamo allora dunque eh, questo eh, prodotto con eh, le sue caratteristiche fondamentali allora, parte posteriore eh, vedete eh, con la soluzione molto carina tra l'altro eh, al tatto con questa banda eh, che è un po' il segno di riconoscimento di eh, Huawei Mate 10, sensore delle impronte digitali doppia fotocamera eh, posteriore. sapete che la doppia fotocamera posteriore tra l'altro eh, ha una eh, caratteristica che è quella di un sensore da 20 megapixel e un eh, sensore eh, da eh, 12 eh, megapixel eh, abbiamo eh, il puntatore per eh, le foto dunque il puntatore laser e da questa parte invece il flash a due toni Uh, il telefono ha un pulsante di accensione uh, in questa posizione laterale insieme al volume rocker, mentre sull'altro lato uh, c'è il posizionamento uh, del cassettino una nano sim e una micro sd oppure eh, due nano sim all'interno peraltro poi andremo a vedere anche una cosa importante sulla parte superiore vedete il sensore eh, a infrarossi e il microfono per il bilanciamento del rumore sulla parte frontale anche eh, la fotocamera fotocamera frontale da 8 megapixel torniamo un attimo qui sul retro per vedere il dettaglio di questa eh, doppia eh, fotocamera eh, posteriore, quella da 20 megapixel e da 12 megapixel attenzione perché la caratteristica eccezionale di questa fotocamera realizzata insieme a Leica è che eh, ci sia un'apertura 1.6 eh, su entrambi eh, i sensori eh, c'è la stabilizzazione ottica eh, il face detection eh, come detto eh, l'autofocus fatto con eh, il laser è veramente eh, una fotocamera di altissimo livello la seconda in assoluto secondo di ExoMark con un punteggio pazzesco di 97 ma attenzione il punteggio di 97 arriva da un punteggio di 100 addirittura per le foto e di 91 per i video, non viene fatta una media algebrica ma essenzialmente insomma, il punteggio globale complessivo del prodotto dunque è quello di 97, eccezionale. 64 GB di memoria con 4 GB di RAM eh, a bordo oppure eh, 128 GB di eh, memoria con eh, la eh, disponibilità di 6 GB di RAM. Allora, ci tengo a dirvi una cosa importante, quello che vedete eh, in questo momento, scusate che vado a vedere invece qua, eh, quello che vedete in questo momento non è il suo launcher principale, io uso Nova Launcher che mi piace tantissimo. Torniamo al launcher principale di Huawei che vedete per la prima volta introduce anche il fatto di avere eh, la zona Google Now. Per i paesi in cui ho supportato c'è anche eh, il eh, supporto per l'assistente di eh, Google eh, e sapete che eh, la caratteristica fondamentale è che eh, questo telefono è eh, costruito con un processore che è il Kirin eh, 970 eh, che ha anche un'unità per i processi neurali. E poi andremo a vedere cosa significa velocità del telefono assolutamente elevatissima in tutte le sue funzioni, vedete in questo momento eh, il telefono nel suo movimento ma insomma non è certamente vedendo questo genere di operazioni che eh, potrete decidere se è veloce o lento il processore però di fatto eh, quando attivate ad esempio la eh, fotocamera vedete insomma che l'accesso è praticamente immediato allora eh, immagini in movimento sono le live eh, photos eh, di eh, Huawei la modalità portrait che è quella realizzata insieme a Laika, in pratica viene evidenziato l'effetto bocchè l'apertura ampia invece, altra possibilità che avete sulla fotocamera poi se non vi bastano queste avete la possibilità di utilizzare la modalità Pro quindi di poter governare tutte le funzionalità che sono a bordo del vostro telefono come se quasi aveste una DSLR come dicono quelli bravi non vi bastano tutte queste funzionalità avete una tonnellata ma letteralmente una tonnellata di eh, opzioni eh, disponibili eh, sul telefono e da questa parte poi invece la gestione eh, di tutte le altre funzionalità tra cui ad esempio anche la risoluzione eh, delle foto vedete che potete scegliere tra 16 noni e 4 terzi eh, non c'è invece la possibilità di usare il 18 noni quindi riempiendo tutto lo schermo eh, come invece vi dà eh, LG eh, a proposito di LG vorrei farvi notare una cosa perché eh, sapete che eh, questo telefono eh, ha eh, una diagonale da 6 pollici con una proporzione 18 noni, esattamente la stessa misura che ha eh, anche LG V30 che però ha una definizione eh, superiore e guardate anche la misura eh, di LG V30 che è leggermente più eh, corto, pur avendo eh, lo stesso tipo di diagonale, quindi questo vuol dire che c'è una migliore eh, ottimizzazione, eh, a livello di larghezza è leggermente infinitissimamente eh, più eh, stretto eh, il Mate 10, che però poi eh, ha anche uno spessore superiore, 7,4 contro 7,9 mm. Uh, vi faccio vedere: scusate, sblocco anche uh, il mm, tac, sblocco anche questo prodotto, vediamo, sblocco tutti e due i telefoni, vedete messi uno di fianco all'altro, eh, certo non c'è lo stesso sfondo, quindi è difficile insomma, eh, vedere la differenza, eh, però essenzialmente, eh, vedete, l'impatto è molto simile come dimensione del eh, display, praticamente mh, identico, eh, mentre vedete che le cornici sono un po' più eh, generose sul eh, Mate 10 eh, Pro. Eh, fotocamera, ecco questa è una delle caratteristiche perché quando voi eh, utilizzate la eh, fotocamera eh, in modalità foto, quindi in modalità eh, automatica, essenzialmente avete la possibilità di eh, utilizzare l'intelligenza artificiale, allora io metto una penna in questo momento qui davanti e non succede eh, assolutamente eh, niente, se compare del cibo eh, il telefono praticamente è settato, cibo ma potrebbero anche altre, essere altre situazioni, il telefono è settato per riconoscere eh, che ambientazione c'è e quindi eh, darvi essenzialmente l'applicazione di eh, determinate settaggi della fotocamera come esposizione, velocità, luminosità, colori, per cui la foto diventa sempre eh, ottimale vorrei Farvi vedere qualche risultato eh, di questo tipo è eh, questa foto che ho scattato ad esempio ieri sera eh, alla mia insalata con le noci e con le mele vedete allora i colori ad esempio eh, della verdura vengono esaltati no? questo è un lavoro che viene fatto in tempo reale dal eh, processore eh, quando voi eh, utilizzate eh, l'intelligenza artificiale del eh, processore torniamo un attimo Invece eh, al sito internet, in questo caso il sito internet di Radio Number One, voi non avrete altra radio al di fuori di Radio Number One perché se l'avrete vi si bucheranno le gomme quando meno eh, ve l'aspettate. Vedete, in questo momento eh, io ho essenzialmente piazzato eh, Radio Number One eh, come sito internet. Ecco che è arrivato il player eh, e adesso lo attiviamo immediatamente. Accendiamo un player. L'audio viene da qui, allora è un audio con un'ottima eh, definizione dei eh, bassi, c'è da dire tra l'altro che eh, questo telefono ha anche una cura dell'audio eh, pazzesca con l'uscita in high resolution audio, eh, questo è molto importante, suono che arriva a 384 kHz eh, con eh, un'attivazione eh, a 32 bit veramente eh, fantastico eh, c'è anche eh, la possibilità tra l'altro di avere per le cuffie l'Active Noise eh, Cancellation eh, questo nella eh, confezione che eh, avrete eh, nei eh, negozi ecco, eh, oltre a questo tra l'altro vi segnalo che eh, c'è la USB Type-C nella parte eh, inferiore del eh, telefono, eh, un USB eh, 2.0 in questo caso pur avendo eh, l'attacco eh, Type-C che adesso insomma, ci fa eh, trovare spesso nei telefoni invece la versione eh, 3.1, eh, il software invece Bluetooth è il 4.2 eh, con la soluzione anche aptX HD, che vuol dire che, il che vuol dire che la trasmissione in audio è in assoluto migliorata. Menu del telefono che vi mostro subito con diciamo, la possibilità di scegliere anche passando da una lettera all'altra delle vostre applicazioni, il menu è quello che conosciamo abituale di Huawei che è stato leggermente adattato. Ecco, per quanto riguarda il software tra l'altro vi ricordo che a bordo eh, di, eh, Huawei, di Huawei eh, Mate 10 Pro, c'è cioè Android 8.0 e anche una nuova versione della Mui, quindi dell'interfaccia eh, utente, che è la 8.0. Eh, eh, allora... Eh, Cos'altro possiamo dire? Guardate, questo è un telefono eh, che abbiamo detto, con ricezione ottima, sia con il wifi che con eh, la rete eh, Internet, mm, caratteristiche fondamentali, beh, ci sono le solite applicazioni, vedete la bussola, la calcolatrice, tutte queste che vedete in grigio eh, sono le applicazioni di default eh, di eh, Huawei, avete ovviamente Huawei Health, eh, tutto quello essenzialmente a cui siamo abituati, è vero, non devo dire essenzialmente perché se no qualcuno di voi se la prende, eh, tutto quello a cui siamo eh, abituati eh, del eh, mondo eh, Huawei eh, c'è tra l'altro, se non eh, ricordo male, anche andiamo a pescare immediatamente. Anche eh, questo mh, dettaglio che stavo cercando, eh, non lo trovo più il telecomando. Adesso da qualche parte ci sarà perché c'è il, eh, eh, eh, il sensore degli infrarossi sulla parte eh, frontale del telefono, adesso lo troverò da qualche parte, ma se non lo trovo, eh, credo che mh, comunque rimarremo ugualmente amici, eh, non mi toglierete il saluto, almeno eh, non subito, aspetterete un paio di minuti per, eh, per farlo, però insomma, di, di fatto qui nella parte frontale c'è il eh, sensore delle impronte digitali, come al solito, eccolo qua, telecomando, scusate che, non, eh, che io tra l'altro insomma, uso tantissimo, tanto è vero che eh, non ho ancora eh, iniziato eh, a eh, configurarlo. Insomma... Telefono veramente bello, eh, potente, eh, una batteria che mi aveva fatto spaventare all'inizio ma c'era un bug di Android per cui si scaricava velocissimamente invece adesso funziona alla perfezione e guardate io oggi non ho usato tanto eh, il telefono però guardate a che punto siamo del consumo di batteria alle eh, 16.39 non l'ho mai eh, ricaricato, anche solo il consumo in stand by tenendo conto appunto che non l'ho usato molto ha fatto un 20% quasi in una giornata eh, intera bello, bellissimo eh, fotocamera con voto altissimo insomma se non vi piace neanche questo telefono, ha ah, la batteria 4000 mAh, ecco il dettaglio che avevo detto se non vi piace neanche questo telefono ci avete un brutto carattere e non se ne parla più